Grazie Presidente. Solo per dire che mh, non so che piano industriale hanno letto, perché nel piano industriale non si esalta eh, gli inceneritori. Viene citato in un caso come eh, facendo un paragone, eh, ma in realtà non, non si esalta affatto. Infatti c'è questo premesso, un questo in questo ordine del giorno che lo ripete, come l'ha detto la eh, consigliera eh, Baglio, in più pagine eh, del piano industriale di Ama, si esalta il ruolo degli inceneritori. Ripeto, noi non sappiamo cosa abbiamo letto, ho detto francamente anche per questi premesso noi non possiamo votare un, un ordine del giorno del genere, pertanto ci asteniamo, grazie.